Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua per fare un altro video a tema Zero Waste e oggi siamo qua a parlare di uh, errori che io ho fatto nel mio inizio del percorso Zero Waste e che voglio insegnare a voi di non fare alcuni errori diciamo che sono inevitabili, uh, come ho già detto non... Non stressatevi troppo perché è normalissimo che all'inizio del zero waste non ci troviamo bene con certe cose, quindi quelle cose comprate purtroppo risultano essere spreconi, quindi siccome ci sentiamo in colpa le usiamo fino al midollo, eh, però eh, sono qua per eh, parlarvi anche dei miei che ho fatto al zero waste, quindi le cose che pensavo di fare del bene, ma in realtà non è vero, ecco perfetto. Allora, allora, iniziamo fin da subito uh, parlando del dentifricio. Come vi ho già detto in altri video, io con il dentifricio e con il deodorante, di cui parleremo subito dopo, ho avuto un, un pessimo rapporto per quanto riguarda il Zero waste. Giustamente fin dall'inizio ho voluto provare subito uh, dentifrici e deodoranti che fossero il più Zero waste possibile, che funzionassero, che mi piacessero. Allora, come successo, parliamo del dentifricio prima cosa ho provato i dentifric un dentifricio della Geo Organics mi è stato schifissimo però eh, no, non volevo buttarlo via, cioè per quanto mi facesse schifo ogni volta mi lavavo i denti così tipo ok, ecco, perfetto, eh, no, non ce la facevo a poterlo, io ho detto, no, l'ho comprato, devo, devo usarlo, non posso sprecare le cose così, è eh, così, eh, e anche lui, diciamo, che mi incitava a fare questa cosa, dai, lo possiamo finire, possiamo farcelo, quando l'abbiamo finito, tipo, ci sono fatti il segno della croce, mi giuro, quindi, ehm, con i ditti e ho avuto un bruttissimo, bruttissimo rapporto, ho provato anche le pastigliette, che non mi dispiacciono, ma non sono cose che potrei usare tutti i giorni, adesso le uso ogni tanto, soprattutto quando vado in viaggio le preferisco, perché dico, stanno nel loro barattolino, sono lapiccini, carini, posso lavarmi i denti anche in aereo senza problemi, insomma, quindi mi sto trovando molto bene. Però a livello eh, casa, no, <ride> non mi sto trovando bene con quasi nessuna alternativa Zero Waste. Avevo detto che mi sarei avrei dato un'altra chance alla Georganics e prendendo un altro dentifricio con un altro gusto, perché magari alle volte se il gusto cambia potrebbe essere... Um può essere anche colpa di questo, che magari il gusto fa un po' schifino, abbiamo capito che le cose naturali purtroppo hanno un certo gusto perché siamo comunque abituati a tante cose un po' più chimiche ecco, che ci piacciono di più, però eh, purtroppo per adesso non lo sono trovata, uh, adesso come adesso sto usando un dentifricio, ho comprato qua in Canada, sempre da un'azienda super zeroes, li fanno dei barattolini di vetro, uh, Uff! Il gusto è già meglio, però la texture, quando, quando la, la, la texture di un prodotto non mi piace proprio mi. niente, no, non ce la fo. Quindi eh, non so veramente cosa succederà quando finirò questo dentifricio Zero Waste, perché veramente non mi sto trovando con... Niente. Questo per dirvi che questo non è stato un errore fatto da me, nel senso che io eh, non mi sono arresa, e quindi ho comprato sempre più prodotti, li ho provati tutti in modo che mi trovassi bene. Um, però purtroppo sta c'è stato. Cioè, non dico che c'è stato uno spreco, perché comunque le cose che ho comprato le ho usate e eh, con grande disgusto ma le ho usate. Però purtroppo eh, ci sono stati dei, dei soldi spesi dietro perché comunque i dentivici di Zero West. Non costano poco, quindi, eh, come vedrete anche con i deodoranti, quindi sì, diciamo che è stato, è stato un errore Zero Waste, ma non proprio, ecco, perché alla fine ero molto felice di usare prodotti che erano cruelty free, prodotti naturali, prodotti che non fossero testati, insomma ci siamo capiti, quindi bene o male, però sì, dopo un anno e cosa, dopo un anno e quasi mezzo di Zero Waste posso dire che non ho ancora trovato il dentifricio perfetto. La prossima cosa sono i deodoranti, eh, questo è il deodorante che io uso e purtroppo non è zero waste per niente, è vegano, non è, non è testato sugli animali, eh, ha comunque degli ingredienti eh, molto buoni, non ha fragranze artificiali, insomma è un deodorante molto molto buono, hanno anche, anche la versione barattolino di vetro che ho provato come primissimo deodorante, eh, però posso dire che per quanto fosse... Però per quanto fosse lo stesso, lo stesso, la stessa profumazione, eh, la texture era un po' diversa, quindi non mi sono trovata così bene. Invece con questo mi trovo da dio. Cioè, veramente, a parte il profumo, che è una cosa meravigliosa, questo deodorante, eh, mi sto trovando veramente bene. Poi, oltretutto, comunque è abbastanza grandicello, quindi onestamente mi dura tanto. Però sì, non è zero waste, non posso dire che il mio deodorante sia, sia zero waste. Ho provato di deodoranti, se non sto provato uno della Lush che lo compravi tipo a grammo, mi sono trovata bene, non era male, però purtroppo non era abbastanza per l'estate, quindi magari per l'inverno sì potrebbe essere una valida, valida alternativa, però allo stesso tempo non mi piace avere più prodotti, cioè non mi piace avere più cose dello stesso prodotto, non so se mi spiego, quindi alla fine, siccome con questo mi sono trovata bene, costicchia un po', però mi sto trovando bene, vegano, non è testato, eh, continuo a usarlo. C'è della plastica, spreca, c'è dello spreco dietro comunque c'è la plastica, però allo stesso tempo ehm, ha tutte le cose che cerco in un deodorante, quindi che sia appunto non testato, che ci siano meno stronzate dentro e eh, che sia appunto vegano, quindi sì, c'è dello spreco, però anche quei deodoranti ne ho provati abbastanza e purtroppo i deodoranti a differenza dei dentifrici non si consumano così in fretta, quindi una, una volta l'ho dato a lui, che lui l'ha usato fino alla fine, eh, senza dire niente. Ah, su di lui funzionava di più, onestamente. Poi, quello che ho provato in barattolino di vetro, eh, l'ho usato fino alla fine, ma mi dava fastidio proprio il fatto di dover prendere col dito e spalmarselo sulle ascelle, è proprio una cosa che non sopporto. All'inizio volevo fare la supereroina e dire, sì, ce la fo, ce la fo, però ogni mattina prendere le spatolina e spalmarsela sulle, sulle ascelle, eh, era diventata una pesantezza assurda, perché... io. Portavo ovunque, alle volte mi, mi, mi restavano anche le macchie su, su, sui vestiti, quindi niente, ho deciso di eh, buttarmi su un deodorante che, per quanto non sia plastic free, almeno funzionasse. Eh, quindi, anche qua, eh, non è un prodotto che. purtroppo i deodoranti eh, sono una cosa che veramente dipende da persona a persona, quindi non è detto che ci troviamo bene con la primissima cosa che abbiamo provato. Per esempio, anche con la coppetta, tantissima gente mi ha detto, io prima di trovare la coppetta giusta ne ho provate tre o quattro, io invece fortunatamente ne ho provata una e mi è andata bene uh, quindi sì alle volte pensiamo oddio c'è dello spreco oddio facciamo questo però um, alla fine stiamo anche cercando di fare del nostro meglio quindi comunque all'inizio magari ci sarà più spreco rispetto a dopo quando troveremo i prodotti che fanno per noi quindi ok ho usato dei deodoranti che non mi piacevano mi sono auto costretta a usarli le ho date a lui, <ride> uh, però alla fine ho trovato un deodorante che mi piace. Per quanto non, appunto, non sia zero waste, mi trovo bene e uh, almeno non è una cosa che non do i miei soldi a mega compagnie di come Dove e robe simili che testano sugli animali. Tra cosa sono i dischetti di cotone? E adesso vi dirò anche il perché: allora quando all'ISO sono passate a zero waste, ho iniziato a cercare tutti i prodotti tipo zero waste, riutilizzabili, ficcata, uh, uh, senza uh, fare un. come si dice? senza un approccio più intelligente cosa voglio dire con ciò? che uh, i primissimi dischetti di ri riutilizzabili per struccarmi che avevo comprato, li avevo comprati su Amazon <ride> già Amazon io uh, non, lo, non lo voglio più supportare come azienda infatti c'ho Prime fino a settembre ma dopo settembre è finita um, e po potrei fare un video a parte ma secondo me sapete un po' tutti i problemi di Amazon quindi io non ci tengo più uh, non ci tengo più a supportare un'azienda del genere ecco quindi già la, le avevo comprate su Amazon <ride> e um, giustamente le compri su Amazon e su Amazon ci sono tantissimi prodotti che purtroppo non sono controllati quindi siccome ci sono tantissimi venditori eh, indipendenti che possono vendere i loro prodotti su Amazon, Amazon non ha il controllo su qualsiasi cosa, non può essere sicura effettivamente se la descrizione di quel prodotto eh, è accurate, insomma ci siamo capiti quindi avevo comprato questi, questi dischetti che dicevano ah, dischetti in bambù, dischetti in cocosa, cosa così, alla fine in realtà erano dei dischetti microfibra, ok? Facciamo schifo. Uh, erano belli, bolli, bellissimi sul viso, nel senso che erano molto morbidosi, mi pulivano bene tutto quanto, però, dopo un pochino di mesi avevo notato che i dischetti per quanto io li lavassi puzzavano comunque quindi avevano quell'odore, sapete, quell'odore di, di straccio che hai appena pulito la cucina, e quindi quello straccio è brutto, brutto, puzzolente, ecco, quello era l'odore che si era imbibato dentro questi dischetti di. Cotone, uh, a quel momento ho detto: Minchia, <ride> chissà quanti batteri che ci sono qua dentro, quindi non me la sentivo più di utilizzarle sul viso proprio perché c'erano questo odore veramente sgradevole. Uh, ne ho tenuti alcuni per uh, quando magari mi servirà, che ne so, togliermi lo smalto. Ne ho tenuti alcuni per. Uh, quando mi metto lo smalto, io adesso lo smalto comunque non lo uso quasi mai, quindi, quindi non è un problema, però li ho tenuti comunque un paio, giusto perché mi sentivo in colpa a buttarli via tutti. Quindi cosa ho deciso? Ho deciso di eh, investire effettivamente su eh, dei dischetti di cotone, vero? <ride> questi sono, sono, li ho comprati su Etsy da una ragazza che li fa a mano, eh, giustamente questi hanno un buonissimo odore di appena lavati, <ride> quindi questa è una cosa molto molto bella. Sono un po' più... Ehm, non sono così morbidi sull'occhio, ma perché giustamente cotone quindi non è che adesso non è come la microfibra che è abbastanza morbidosa quindi niente mi trovo molto bene con queste sono molto felice di averli cambiati però anche quello è stato non è stato uno spreco perché li ho, li ho usati per quasi un anno però allo stesso tempo mi sono sentita molto in colpa quando mi sono trovata a dire ah, questo è stato un acquisto veramente veramente non ben pensato però all'inizio del Zero Waste sei. Secondo me sei più concentrato nel comprare cose riutilizzabili piuttosto che pensare dove è stato prodotto, come è stato prodotto, effettivamente è un buon materiale. effettivamente. Cioè, quindi queste domande te le poni secondo me più andando avanti, ma è normalissimo, è normalissimo veramente. Quindi non sentitevi in colpa se avete comprato delle cose su Amazon, solo perché appunto era anche la via facile, perché giustamente Amazon è comodo perché si trovano tante cose, però appunto eh, fate più attenzione, magari cercate più il nome del brand, vedete un attimo di cose effettivamente sono fatte le cose perché appunto alle volte te lo spacciano nella descrizione, magari la gente non legge veramente, quindi quelle cose effettivamente non sono fatti materiali sostenibili per stare in tema eh, ho comprato cose su Amazon e... <ride> allora io avevo comprato dei sacchetti eh, riutilizzabili per frutta e verdura per quando, andava, eh, per quando eh, andavo al supermercato avevo preso questi sacchettini comprati anche alla, su Amazon quindi erano riutilizzabili eh, però non er erano in polistirene, quindi non è plastica praticamente quindi Ok, sono riutilizzabili, li sto utilizzando tuttora, mi sto trovando veramente veramente bene, eh, però veramente sono dei sacchetti sono dei sacchetti che, come tutte le cose fatte in polistirene, le volte potrebbero rilasciare delle microplastiche, quindi anche quando li lavi, eh, purtroppo non è il materiale migliore, non è il materiale più sostenibile Li ho comprati, ovviamente li sto comunque usando non ho intenzione di buttarle via, però eh, qualche mese fa ho deciso di investire su dei sacchettini un po' eh, più decenti, quindi mi sono comprata dei sacchettini effettivamente fatti in cotone eh, fatti di un'azienda locale oltretutto, che fanno questi, questi sacchettini così, oltretutto hanno anche il peso qua, quindi quanto pesa il sacchettino, eh, in modo che quando andate a comprare le cose sfuse eh, quando pesano hanno già questo peso che possono togliere dalla, dalla bilancia, ecco, e sono fatti veramente veramente bene, sono bellissimi si, e, e c'è cioè, tutt'altra tutt differenza purtroppo non ho gli altri che uso perché sono sempre in macchina per quando andiamo a fare la spesa, eh, però questi sacchettini sono veramente orribili, ho anche a lavarli c'hanno ancora delle, delle macchie che non si tolgono non ho capito bene da, da cosa macchie de cosa eh, e sono dei sacchettini veramente veramente tremendi però appunto li uso, li uso perché comunque sono riutilizzabili quindi finché sono riutilizzabili e non creano troppi danni un po' cioè che non creano troppi danni come invece è successo con, con, con cose di cotone che purtroppo cioè puzzavano proprio male um... Li utilizzerò, però avevo comunque deciso di investire su delle cose un po' migliori perché eh, alcuni di quei sacchetti li ho anche persi, perché lui ogni volta va a fare la spesa mi perde i sacchetti, vi giuro. Quindi dec ho deciso pi piuttosto di prendere questi proprio perché ne avevo bisogno di più, non perché volevo, ah voglio le cose fighe in cotone, eh, sono molto belline eh, però allo stesso tempo eh, ne avevo bisogno di più perché quando vado a fare la, sp la spesa eh, sfusa... Mh, mi servono... cioè, ho anche i barattoli, però con i sacchettini mi trovo bene perché eh, pesano meno. Quindi se per caso non vado in macchina, non vado con la metro, è sempre meglio avere una borsettina un po' più leggera. Ultima cosa di cui le voglio parlare sono le mie tazze riutilizzabili. Sì, ho detto tazze! Allora, eh, perché voglio parlare di questa cosa? Perché eh, quando ho, sono passata al zero, giustamente, eh, all'inizio usavo un barattolino per il caffè. E eh, giustamente... Eh, Va bene, è un barattolino che tu metti il caffè dentro, è la stessa cosa di questa tazza, stessa cosa, perché è sempre vetro ed è un barattolo. Però cosa è successo? Che purtroppo quando tu inizi il zero waste eh, e vai su Instagram, Instagram è il male che ti fa pensare che tu effettivamente hai bisogno di delle cose più... Ho preso questa tazza che è una tazza riutilizzabile di questo brand che si chiama Gioco, che fa delle tazze molto belline e la cosa bella che mi piace è che puoi sostituire qualsiasi pezzo, quindi perdi questo, ti puoi comprare solo questo, perdi questo, puoi comprare solo questo, ti si spacca la tazza, prendi solo la tazza e puoi riutilizzare le cose, quindi questo è molto bello perché evita... Uh evita appunto di farti comprare una nuova tazza se per caso perdi semplicemente un elemento ecco. eh, quindi avevo deciso appunto di sostenere questa azienda che mi sembrava appunto, è un'azienda etica eh, quindi se volete sostenerla assolutamente però qual è stato il problema? È stato, il problema è stato che non è stato un acquisto pensato eh, perché è una tazza molto bella, molto capiente mi ci entra dentro di tutto e però qual è il problema? il problema è che c'è il buchetto qua quindi se tu hai questa tazza e vai in giro per la, per la strada, eh, rischi magari di farti, di farti scivolare il caffè o sporcarti o cose simili. Mi è già capitato, eh sì. Quindi questa tazza è comoda forse se stai seduto, oppure se vai semplicemente al bar, a prenderti il caffè e vai in ufficio. Comodissimo. Ecco perché ho investito su un'altra tazza, che è la Kip Cup, ehm, che appunto però ha il cosino che tu puoi chiudere, quindi ehm, quando cammini per strada non succede niente uh, ovviamente do dove sta lo spreco qua lo spreco sta che ho due tazze non me ne faccio niente di due tazze però ovviamente siccome alle volte lui lo usa alle volte mi sento meno in colpa perché dico vabbè dai tu potrai usare una tazza io ne potrò usare l'altra uh, per un periodo ho usato una tazza uh, al lavoro, la tenevo proprio sempre al lavoro perché in modo che uh, se andavo al baretto di sotto avevo la mia tazza riutilizzabile uh, e questa invece la potevo portare in borsa sempre e comunque perché appunto se ero in giro eh, potevo, coprire con il, potevo coprire il buchetto e quindi andare in giro ovviamente un'altra cosa che mi sento di dire è che è vetro quindi se siete, se siete un po' rimbambiti come me eh, purtroppo eh, fate attenzione ho rischiato più volte di spaccare queste tazze quindi alla fine di tutto eh, ovviamente cerco di sfare il più grande uso di queste tazze, eh, però appunto sono doppioni di cui non hai bisogno, sono assolutamente doppioni di cui hai bisogno, un po' come le bottiglie riutilizzabili, alle volte tendiamo ad avere più di una bottiglia riutilizzabile, perché eh questa va qua, questa va qua, sai, quando in realtà ne basterebbe una, anche di bottiglie riutilizzabili ne ho due, però ho la scusa, la mia scusa è che <ride> una la uso per il caffè eh, in inverno o per il tè, quindi principalmente ho più un termos, l'altra invece la uso proprio per l'acqua, poi ho una, ho una un bottiglietta piccina uh, che uso in palestra, quindi in tre in realtà, ecco perfetto, uh, però sì, questo per dire che um, alle volte possiamo trovare anche l'uso di tutte le cose, però pensate bene agli acquisti che fate, ovviamente sono più che altro sono, mi sento meno in colpa perché sono stati acquisti comunque di brand etici e che comunque producono le cose in maniera etica e lo fanno appunto per il pianeta eh, però allo stesso, allo stesso tempo sto pensando che effettivamente io, eh, di due razze, non me ne faccio niente, ovviamente se una mi si spacca, perché è vetro, comunque stiamo parlando di vetro, dopo mi trovo comunque ad avere l'altra di, di riserva, però sì, eh, quindi state sì, pensate bene prima di comprare le cose, anche questo se non mi sbaglio la Kip Cup, anche lei eh, puoi comprare le le cose da sostituire, se non mi sbaglio eh, se, se perdi per caso il coperchio o se perdi altre cose ma forse puoi sostituire dovrei andare sul sito a ricontrollare eh, però se non mi sbaglio si sì, fanno questa cosa che io trovo veramente eh, un'alternativa molto buona per il fatto che appunto puoi sostituire le tue cose senza problemi senza appunto ricomprare una nuova tazza niente, io ho finito di parlare anche questo video, ho parlato un po' troppo niente, fatemi sapere anche voi se per caso avete fatto degli acquisti di cui vi pentite un attimino perché sì, è sempre bello essere in compagnia, se sentirci meglio con noi stessi, però alla fine di tutto l'importante è che appunto impariamo dai nostri sbagli sì, cerchiamo di essere positivi imparare dai nostri sbagli niente, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!